Speriamo che mi si veda in faccia Sono diretto verso riggio, Mi stanno per attaccare il gas Spero Stanotte ho dormito tipo tre ore Ma c'è questa luce che mi ha svegliato tantissimo Davvero C'è il vento Quindi all'esterno il microfono farà schifo Però se non altro C'è tanta luce che mi sveglia E ho trovato i vetri della macchina Belli io e il tecnico siamo arrivati alla stessa ora, per fortuna nessuno dei due ha aspettato Adesso sto facendo i lavori Il tecnico ha detto che sta facendo delle prove per verificare che non perda niente Io sono sul terrazzo di casa Là sullo sfondo ci sono delle montagne bellissime ma mi sa che voi da qui non le vedete perché sono lontane lontane Sono luminose luminose e saranno anche spocate spocate da qui Il tecnico è passato, qui c'è un sole sempre più incredibile e sto per andare a fare due commissioni Già che mi sono alzato la mattina Dopo una lunga serie di messaggi con mia madre abbiamo capito che si faceva prima vedersi davanti a casa sua che poi sono due chilometri e mezzo da dove mi trovavo adesso andremo a farci un giro, a fare commissioni penso a scegliere un mobile alternativo della cucina e magari si farà un salto da brico alla fine mi sono preso il certificato di residenza mi ero quasi dimenticato che dovevo andare al tribunale di Booster Sizio a prendermi questo certificato il posto che vendeva mobili era chiuso così sono tornato a casa poi e mi sono messo a dormire però mi sono svegliato in uno dei modi peggiori quando uno si mette a dormire ovvero sentendo delle persone urlare dovete sapere che qui in casa di mia madre lei ha il vizio bruttissimo che avevo pure io di mettersi a urlare quando deve fare una telefonata eh, abbiamo i microfoni abbiamo le tecnologie possiamo alzare l'audio dall'altra parte è inutile che uno urla quando è al telefono che poi l'altro si allontana la cornetta di 10 cm c'è anche un tono della voce più bello, più sereno, più rilassante quando non si urla e l'altra cosa un po' stancante sono stati dei rumori che sentivo giù da basso di lavori in corso non è stato proprio il risveglio dei migliori però mi inquadro e la cosa aiuta. Apro una parentesi, che mi sto rendendo conto che se non fosse per i video sarei ancora qui a urlare di fronte alla fotocamera e urlerei anche durante le telefonate, invece essendomi rivisto mi sono stato sulle palle pure, però poi ho capito qual era il modo in cui volevo veramente comunicare e piano piano ci sto arrivando. Quello che vedete è un gatto Saluta Guarana. Ciao Guarana, Fai ciao con la zampina È un po' timida Questo è il faretto che andrò a montare Nel negozio di mia madre Questa è una placchetta Ma se ci fossero dubbi su questa placchetta Qua ce ne sono tante altre Sulle quali potrò scegliere La cosa più opportuna per montare un supporto che gli faccia fare meno leva contro il muro a questo faretto. Delle viti con dado autobloccante sembrano proprio la soluzione che fa per me. Ve le mostro in foto e adesso passo al lavoro. Le rondelle erano troppo piccole. Queste due bellissime rondellone mi aiuteranno sicuramente. Questa era in carica. Non questa, questa. Questi autobloccati sono davvero tosti. Li dovrò fare a mano. E nella lista della spesa ci vanno delle viti più corte perché sto facendo una fatica Se uno ha tempo di andare in palestra, che si comperi dei dadi autobloccanti. Questo andrà appeso così a parete e eventualmente qua dietro ci metterò qualche distanziale, qualche gommino per non danneggiare il muro. Quello che c'è qui alla mia destra è il computer su cui tutte le sere sto trasferendo i dati su dei dischi esterni e questo mi sta dando un bel senso dell'ordine perché riesco a organizzare bene il girato e in qualche modo è una sorta di agenda che faccio, di un diario che faccio, che non ho quasi mai fatto nella mia vita e mi dà un senso di ordine, mi dà un senso di scandire il tempo alla fine monterò qua sopra questi due legnetti con due vitine appena appena puntate che tanto verranno pressati fra il muro e la piastra di metallo quindi queste vittine servono solamente durante il montaggio Passiamo all'opera siamo, direi che resta solo da montarlo questa è la seconda lampada ad alta resa cromatica led mischiati che ho costruito, devo ancora fargli la staffa di fissaggio avevo preso una staffa che usavo come backplate su un computer con i buchini giusti in cosa che mi sto perdendo? in un bicchiere d'acqua ovvero nel fare questo forellino qua l'ho segnato con la X, tirando di mezzo i punti tra i vari angoli il foro da 6 mm è pronto vediamo se ci passa una vita da 6 mm svitto le vitine e ci metto i distanziali Tra distanziali sono troppi. Due sono giusti, ora, se voressi fissare il futuro. Questa lampada basta una sola vita da 6 della lunghezza giusta, questa sarebbe un po' troppo lunga ma basta che ci monto qualcosa tipo questo e la lunghezza diventa già perfetta. è voluto un po' di pazienza però una volta scoperta la tecnica si può fissare da qualsiasi parte con una vite da 6 e anche l'Art Attack di oggi è finito tema dell'Art Attack di oggi non perdersi in un bicchiere d'acqua oggi mi ha contattato un ragazzo per un computer ho preparato questo modello perché penso che possa essere quello più adatto a lui e domani lo proverà nella giornata di oggi mi sono sentito di voler fare più cose, un po' credo che sia per il fatto che ho dormito due volte e quindi in qualche modo mi sono illuso che le giornate fossero due e quindi ci fossero più cose da fare. E un po' credo che sia anche il fa fatto che rivedendomi nei video ho avuto come la sensazione di dovermi rincorrere di dover correre dietro il mio tempo, di dover essere più veloce di poter fare più cose, di poter star dietro a girare, montare un videolog o qualcosa del genere tutti i giorni forse è da matti però sono convinto che questo mi porterà a essere più organizzato sia nei video che nella vita Oh, forse l'ho spiegato bene